E dormiamo così non dritti atto 1 Sono le 11 Wow, beh, hai dormito un po'? <ride> non importa, è ora di alzarsi. Credo di essere come va a maniarci delle BD, affamati di nuovi rush emotivi? Allora venite a scoprire le novità con le BD più fresche del mercato: Foreign Body. Il corpo è tutto, non esiste nient'altro, siete voi, ma è anche uno strumento tramite cui la vostra mente interagisce con il mondo. Cosa succederebbe se questo strumento cercasse di vivere una propria vita? Se provasse o oh, uccidervi? Sarà una. Se sì, una no, A che sembra una Sebbene non sia... Io non c'ho voglia di leggere tutta sta roba. Mi ha preso qualcosa. Quando mi sono collegato al biomonitor di quella corporativa. Non so, un eurovirus o... No. Devo vedere Vic. Lui mi dirà cosa mi sta devastando la testa e lo stomaco. Ok, ti ci porto io. Ho qui la tua auto. Mettiti la prima cosa che ti capita e raggiungimi giù. questa azione non può essere eseguita durante una chiamata messaggi poi leggerò e questi me li devo guardare poi in un altro momento perché adesso non ho voglia di leggere tutto soprattutto non in video che magari potrei metterci tanto qua ecco, posso mettermi i vestiti Entra Quindi. Evi, sono Regina Jones. Se cerchi lavoro a Watson, chiamami. Come mi hai trovato? Come sai il mio nome? So dove prendere le mie informazioni. Potrei definirmi una collezionista. Ci sentiamo Oh, ehi hey Ti vanno un paio di round? Che ne dici? Ti piace il mio nuovo sacco da box? Mi ha appena preso a Tecnocalci Calci in culo. Ma sono curioso di vedere come se la cava contro me. Che ne dici? Certo, Diferente. perché no? Leggero sui piedi, muovi quella testa. <susurra> Avevi parlato di alcuni incontri. Mm. Ti ho visto combattere sul ring. Hai buon istinto e riflessi veloci. Potresti fare carriera, specialmente con qualche impianto. Questi incontri, diciamo che non sono legali, ma sono molto profili. proficui. Proficui per chi? Per te o per me? Per entrambi. Io prenderò una piccola percentuale delle vincite. Sai ah, come tuo, agente. Non riceverai il resto. Mi pare giusto. Come ti dicevi, buon istinto. Gli incontri avvengono in varie parti della città. Scegli dove vuoi andare, punta i tuoi enti e inizia a combattere. Se vinci, porterai a casa. Se riesci a stenderli, tutti avrai la possibilità di combattere nel piano. Chiaro? Chiaro. Chiaro. Eh, Bene, solo non puoi uscire del pozzo. Non ancora. Puoi iniziare da capo. Io credo in tevi, cerco di mostrare a questa città quanto vale. Che cos'hai da vedere? Solo roba di qualità. Mm, per adesso non compro niente. Ah, quindi c'è un frusaglio. Questo lo vorrei vendere perché non, non mi piaceva tanto. Ok. Mi da 16.000. Sali personalmente sul ring. Non più. Ho preso troppe botte in testa. I riflessi non sono più quelli di una volta. C'è sempre una soluzione. Il carenzicoff dovrebbe compensare. Preferisco spendere i miei eddi in qualcos'altro. Era ora che mi ritirassi. Ok. Volevo picchiare questo sacco da box, ma non si può fare uh. Per far seguito Mi sa che ho sbagliato qualcosa finendo attività scanner in CPD in CPD ti pagherà per il tuo aiuto nel combattere il crimine contatti fixer ti contatteranno No, contatti. Contratti. I fixer ti contatteranno quando ti trovi nei, pre nei pressi del luogo di un contatto. Contratto. Fixer. Questi intermediari ti informeranno sui contratti locali disponibili. Quindi intanto vediamo cos'è questo. R2. Hai dato la pistola ma che fine ha fatto? Boh. Uomo del momento? Ce l'hai messo oh, di tempo Mi è venuta fame ad aspettarti Siediti, fammi finire Poi facciamo visita al signor Vector Ieri parlavi di una sorpresa La Ricordo bene o oh, mi è andato in pappa il cervello? Direi tutte e due le cose Perché di solito dimentichi tutto Beh, si dà il caso che... Ho appena si... visto una persona teletrasportarsi Continua? Cos'è? È commissionato niente meno che da Dexter Deschon. E solo il miglior fixer di tutta Night City. Il Buddha nero dell'Afterlife. 130 kg di stile parzialmente paccato oro. Quindi com'è la storia? Di quelle in cui ne usciamo vivi? Il nostro signore Salvatore vuole dirti tutta di persona, a quattro occhi. Tutto tranquillo, ma l'intero affare è nelle tue mani ora. Ok, d'accordo. Sentiamo cosa da dire il vecchio Dex. Rex è il migliore nel mondo di. Ma fatti. cosa ti è, è successo non alle è pacchette? Niente contro il padre o Wakako, ma Dex è un'altra categoria, non so se mi ah. piego. Non proprio no è la solita storia Sei nuovo in zona il fixer del posto se la tira un sacco ma ti sorride ti dice che ti riempi di lavoro e ti di hell. e così sei solo un altro nome sul suo libro paga un giocattolino nuovo per beccarsi una bella fetta della torta di merda che il cliente serve in tavola si sì, fai due risate davanti a un drink ma alla fine è lavoro grazie a dio no. ecco la tua macchina ieri l'ho portata da un amico a sistemare le grazie Jack lo apprezzo puoi chiamare il tuo veicolo attivo presto la tua posizione attuale presto la tua convi rimessa anche il motore ora vediamo Abbiamo ma i trasportano? Vediamo come va questa bellezza Sali Ah questa è la mia macchina E qua probabilmente ci metteranno un tutorial la Prossima fermata Visturi. Ehi hey, hey, ehi ma ci uh, Ho appena mangiato Dovevo passare da me comunque Ho un appuntamento con Misty ma non mi dire. È dolce, ah, quanto è dolce. Ehi mi capisce davvero, sai. Aiuto. Non gioco a giochi di macchine, io non so guidare sì. bene. Cavolo. E ce l'ha riparata, io l'ho appena distrutta. E fè. Ah. Ok, Dai, Non si vede quando Mic avrà finito di rifarci. Stanno sparando. Andiamo dal visto e allora.. Ciao V! Il dottor Vector è pronto a riceverti. Dove? Ah! Senza meglio è un po' brutto. Nonostante una pratica comune di estrazione di cyberware, resta una procedura invasiva e pericolosa che può essere eseguita solo da specialisti qualificati bisturi. i bisturi. Vi sono diversi bisturi nei siti che offrono una varietà di potenziamenti per il cyberware. Seleziona dalla lista il potenziamento cybernetico che desideri e goditi la tua nuova abilità. Vic, sei in forma, vecchio squartatore. È bello vederti. Anch'io sono felice di vederti. Vic. Che male! È passato di tempo. A cosa devo piacere oggi? Lavorando mi sono collegato al neurosocket di una cliente e... mi sa che mi sono beccato qualcosa. Hai emicrania, nausea, ipersensibilità alla luce. Tutto è anche di peggio. Ok, Vic. Ora diamo subito un'occhiata. A parte questo, come va? Mi serve qualche pezzo, ma roba seria, non giocattoli, Vic. Voglio degli occhi migliori e umili. <ride> sul serio? Ora? Ti sei deciso? Ecco, ho fatto il botto. Dex The de Shona mi ha dato un lavoro. Comincio a fare sul serio. Mi serve roba performante. Dexter de Shona. Ma il funzionamento di sistema. Grosso. ma fammi indovinare. Non ti ha ancora pagato. Smettila di fregnare, Vic. Ci porterò gli eddy dopo, con gli interessi, lo sai. Mm. È l'ultima volta, ok? Accomodati, siediti e rilassati. Ottica Kiroshi, è il meglio che ho, e credo che sia quello che fa al caso tuo. Ora collegati. Tu dà un'occhiata e scegli, io scansiono e vedo cosa c'è che non va. Gli impianti cybernetici sono prot protesi meccaniche che sostituiscono le parti organiche del tuo corpo. e Essi possono conferirti abilità sovrumane per migliorare le tue capacità di combattimento e aiutarti a sopravvivere in condizioni pericolose. Nel 2077, l'installazione di cyberware è una pratica comune, ma resta una procedura medica invasiva e talvolta pericolosa. Per, per installare cyberware di in sicurezza gli si affida esclusivamente a specialisti noti come pistoli C devo cliccare qui ottica Kiroshi cos'è successo? ottica -kiroshi. Cosa devo fare? Esco indietro. Mani. Esciamo. Esciamo Marco 1, come dicevo. Scanner di tutto rispetto. Proietta dati sulla cornea. La ciliegina sulla torta e la lente di disturbo integrata. In poche parole, la tua faccia apparirà sfocata su qualsiasi telecamera di sorveglianza. Ricorda, però, il tuo corpo apparirà comunque nitido. Mm. Dovrebbe andare. E si interfaccia con la tecnologia, Kiroshi. Sono pronto. Squarta pure. Ottimo. Procediamo. Qui, qui ah ma io sono senza maglia pioni. Aiuto, io ho paura di quello che potrebbe succedere Beh. Quindi io probabilmente un taglierò Posso Senti qualcosa? Tutti i dettagli? Su serio doc Sembri proprio un dentista Devi sempre spiegare tutto Ehi, hey, non fare lo stronzo. Ricorda, sono vecchio e ho una mano organica. Potrebbe scivolarmi. Lo ci spente per un attimo, ok? Pensavo mi tagliasse veramente il braccio, fortunatamente no. Ok, vediamo se funziona. Facciamo la magia. Ti collego. Potresti sentire un leggero fastidio all'inizio. Vista sfocata, basso contrasto, sfarfallio. Eh, come ti sembra? Ci vedi bene? Oh, è fantastico, Vic. Ah, Scansionare le persone col cyberware ottico può fornirti molte informazioni utili come la forza di nemico, i suoi alleati o il tipo di arma che utilizza Grazie alle tue capacità da Netrunner puoi vedere una lista di hacking rapidi che puoi usare contro nemici okay. Ora lo scanner Serve qualche secondo per abituarci, sì, ma è così per tutte le prime volte, del resto. A un certo punto lo scanner si sincronizzerà con i tuoi processi mentali e leggerà le tue intenzioni. In più si collega al database della polizia. Se incontri qualche poco di buono, capisci subito con chi hai a che fare. Era disponibile un database di individui ricercati, puoi identificare queste persone con lo scanner. Visto che sono tutti ricercati vivi o morti, puoi scegliere liberamente come consegnarli alla giustizia per ottenere le ricompense. Ah, figo. Andrà a meraviglia. Ora prendi l'arma, dovresti vedere un nuovo mirino e quante munizioni hai. se c'è scritto MADE IN USA Cazzo Victor, sei un mago! Non so cosa dire E' solo eh, ...di che prenderai questo e che ti ricorderai il dosaggio Due spruzzi adesso e altri due tra un'ora Cos'è questa roba? Un blando stimolatore dovrebbe potenziare la neurotrasmissione nel breve termine e attenuare gli effetti collaterali Grazie ancora Vic, sei il migliore, sono in debito Vai Roccia, fagli vedere di cosa sei capace E quando sarai qualcuno, non dimenticarti da dove vieni Sulla guardia, idiota Vabbè, non è importante riusciamo da qui. Il tuo chakra del cuore sembra un po' scombussolato, piccolo. Posso liberartelo, ma devi stare attento alle energie negative ed evitare il rosso. Vitt, oh, se... io, ascolta, ho parlato con Dex mentre eri dal dottore. Ti aspetta nella sua macchina. Sì. Ha parcheggiato qui vicino, davanti a Gramsci Burgers. Ok, cerco di venderci al meglio. Vengono a voi, o meglio! Vi ascolta, ho un problema delicato, ti chiamo per questo. Il numero di attacchi di cyberpsicopatici in città è in aumento. Per te non sarà una novità, però per me è una cosa importante. Per diverse ragioni. Alcune persone sono convinte che la cyberpsicosi si possa curare. Certo. E so esattamente come suona. Ma credo che una terapia sperimentale sia sempre meglio di un proiettile nel cranio. Se sento di un possibile attacco ti chiamo, magari puoi indagare prima che la Max maxtac arrivi sul posto, ma ricorda non uccidere nessuno, metti fuori combattimento l'assalitore e io manderò qualcuno a prelevarlo, spero che sia tutto chiaro. Esistono vari modi per neutralizzare i nemici senza ucciderli, K.O. non letali, hacking rapidi non letali, armi non letali, granate M.P., e MP alcuni gadget da combattimento mod per le armi che cambiano i danni non, non letali Se un'arma un gadget da combattimento un hacking rapido infligge danni non letali ciò è menzionato nella descrizione non saprei se continuare o finire il video però io direi di finire il video Che piacere Dexter de show in carne e ossa. Bello in carne. <ride> Andiamo. Posso chiederti una cosa così, su due piedi? Preferiresti vivere in pace da signor nessuno, morire vecchio, puzzando di piscio, oppure andartene col botto, profumare di buono, ma non arrivare al tuo trentesimo compleanno. Ho posto o niente, Tex. A qualunque costo. La eh, risposta classica, quello che mi aspetta. Cosa gli è successo il braccio? Risposta. Non è normale tenere il braccio così. Ora ascolta, cerco gente per un lavoro serio. Una cosa grossa non come assaltare il cubo di qualche scavo. Sentiamo. Che lavoro è? C'è questo prototipo. Un dio a essere precisi. Bisogna recuperare. Mm. Suppongo appartenga a una corporazione. Mm -hmm. Arasaka, non sarà un problema, no? Niente sconti per i corporativi. Cazzo, hai proprio le palle. Questo sarà l'inizio di una splendida amicizia basata su un sacco di enti. Parla chiaro. Hai un piano? Due cose. Primo, c'è un problemino con i Maelstrom. Dobbiamo risolverlo. Secondo, un incontro. Semplice. La cliente che ha commissionato il lavoro è apprensiva. Vuole parlare con la squadra. Qual è il problema con i Maelstrom? Qualche rogna? Inserisci la shard. Ho una storiella per te. Due settimane fa una gang di psicopatici ha assaltato un convoglio della vita e l'ha derubato. La corporazione non sa che c'entra il resto. Vedi, il convoglio trasportava il flathead, un bot da guerra, un prototipo, La gengina militare che mi farebbe nel tuo cuore. Se non otteniamo quel bot, non avremo quel cipo di casa. quindi dovremmo rinunciare al nostro ambito niente fine. Non lo sentiamo, non giocattolo, non so il genio. Ora, io voglio fare un'altra cosa, secondo me. Il problema è che l'ho fatto da un cosa, che non mi ha mai avuto un'altra cosa. Il mio amico chiamava, e poi dopo aver chiuso a scoprire, il suo amico e socio Simon Randall, soprannominato Royce, gliel'ha messo in lui. Ora comanda Royce, e non ho idea se intende a tenere via al patto del suo predecessore. E come se non bastasse, una certa Meredith Stout della Militech ha iniziato a interessarsi al convoglio. Chi yeah, è la prima donna? Un agente corporativo affari interni. È andata in giro a fare domande sul convoglio come un indemoniato. La sua unica pista sembra legata al suo pareggio. Il palo che ha nel culo comincerà a darle fastidio. Deve essere disperata. Devi pensare bene a come sfruttare la cosa. Per farlo ti serviranno i dettagli di quella tizia. Eccolo. La cliente. Che storia è? Perché vuole un unicoto? Si chiama Evelyn Parker. Non è stato facile scoprirla. Ho sparso la voce che cercava informazioni. Ok, e... Dei fratelli di Pacifica mi hanno risposto. Hanno detto di smettere di incidere fino della storia. Comunque, la cliente vuole incontrare uno della squadra. Qualcuno sarà presente sul campo. Il sottoscritto non ci sarà. Ti parlo di metterlo E Jackie non è adatto per certe cose. Usai. Non mi resti sopra. So tutto quello che serve. Mi metto al lavoro. Musica per le mie orecchie. Fisso un incontro con Miss Parker a Lizzie's Bar, ma al Flathead dovrai pensarci tu. Ok, direi di saltare. Un'ultima cosa, Mr. V. Vita tranquilla o finale esplosivo? Mm. Ci vediamo. Sei qui al ti permetterà di ottenere reputazione. Infatti, un nome aumentando la tua reputazione nel sottobosco criminale di Night City, così facendo otterrare accesso a nuove opportunità. Questo facendo. Sta qua Jaxter Ho parlato con Dexter. <ride> Il panzone è un pezzo grosso, in tutti i sensi, vero? Ok. Comunque, mi fa salvare. <ride> Vuole verificare la nostra credibilità, ma a me sembra più che voglia invischiarci con i Maelstrom e la Militech. C'è un robot da combattimento, un prototipo militare che i Maelstrom hanno rubato. Dex li ha pagati per averlo, poco prima che ci fosse un cambio al vertice di quei pazzoidi. Sì, sì, ho sentito la storia. Royce contro Brick, un cambio non proprio dolore. In sintesi, Dex vuole che parliamo con Royce. Mi ha anche dato il contatto di un agente della Militech, ma non so quanto possa aiutarci. Che succede se Sì, lo stiamo ancora nascondendo. Certo, verrà presto dimenticato. No, no, ha tutto quello che gli occorre. E poi c'è l'altra faccenda. Devo incontrare la cliente che ha commissionato il lavoro, Evelyn Parker. Tu e Dex che cosa fa? Se ne va in giro a orologettare e spaventarsi in limusine. La Parker vuole incontrare qualcuno della squadra, Dex è d'accordo. Saprà quello che fa. Per cui... Cosa vuoi fare? Maelstrom o la parker? Quale prima? Andiamo a trovare i maelstrom. Io dico di bussare prima alla porta dei maelstrom. È anche forte. Ora oh, lei. In questo caso io vado da Holfoods a tastare il terreno, accuso un po' in giro. Basta no. Ok. Il giro in otto dovrò chiamare la macchina ah ok saliamo prima a vedere se si può salvare ok confermo partita salvata bene detto questo il video è finito spero che vi sia piaciuto e ciao